Buongiorno avventurieri, quest'oggi facciamo un video tutorial su come realizzare il proprio personaggio quindi creare il personaggio all'interno di Streben Cacciatore di Tesori quella che vedete qui davanti è la scheda ufficiale che poi sarà presente nel manuale e anche scaricabile dal sito di Dungeoner Games ci sono tutte le caratteristiche che adesso andremo a trattare e poi creeremo il personaggio Cominciamo ovviamente da il nome del personaggio, il nome del giocatore, qui credo che ci sia poco da spiegare, dopodiché abbiamo le sei caratteristiche principali, forza, robustezza, che attenzione è un errore quindi troverete corretto come resistenza, agilità, anima, intelligenza e volontà. Ognuna di queste caratteristiche ha degli utilizzi specifici a seconda del contesto in cui vi trovate, ora ve le potrei descrivere tutte ma cercherò di essere molto riassuntivo. Forza serve principalmente quando si fanno attacchi in corpo a corpo o quando si cerca di sfondare una serratura chiusa che sia di una porta o di un forziere. Resistenza serve principalmente per parare e determina i punti ferita del personaggio. Inoltre può servire per resistere a determinati incantesimi o trappole. Agilità viene buona sia per determinare il punteggio di movimento, sia per colpire a distanza, sia per disattivare trappole. E quindi un'abilità molto utile, soprattutto per i personaggi che cercano di schivare invece che attaccare. Ecco un'altra cosa che mi ero dimenticato di dirvi, quindi può essere utile a schivare invece che parare, che altrimenti andrebbe su resistenza. La differenza principale tra queste due tipologie di difesa è che con eh, resistenza, quindi parando, è possibile evitare anche le armi a distanza se si possiede uno scudo, altrimenti no. Mentre con la schivata non è mai possibile evitare i colpi d'armi a distanza. Anima serve per individuare le trappole, individuare le porte segrete, utilizzare gli incantesimi istintivi e tirare l'iniziativa. Intelligenza Determina i punti magia, è utile per gli incantesimi rituali e, in ultimo ma non meno importante, è utile per tentare di colloquiare con quel tipo di avversari nemici che si dimostrano neutrali e disponibili al colloquio invece che attaccarli subito. Volontà per concludere serve sia per resistere alla paura o al terrore, sia per determinare i punti recupero che poi tratteremo fra un attimo e per lanciare le magie di ammagliamento. Ultima cosa, eh, volontà serve anche quando si tratta di contrattare nelle città per la vendita dei tesori che si sono recuperati durante le proprie scorribande nei dungeon. Passiamo quindi alle quattro eh, tipologie di, diciamo, eh, elementi variabili a seconda del tipo di caratteristiche, perché questi quattro punti sono tutti determinati dal punteggio di caratteristica e alcuni di essi possono anche cambiare. I punti ferita sono determinati dal punteggio di resistenza equivalgono a resistenza per 2. Quindi immaginiamo che il personaggio abbia 3 in resistenza avrebbe 6 punti ferita. I punti magia invece sono determinati da intelligenza per 3 quindi se il personaggio ha 3 di intelligenza avrà 9 punti magia. Il movimento è determinato dall'agilità quindi se ha 3 di agilità avrà 6 punti di movimento, mentre il recupero è equivalente alla metà dei punti volontà arrotondati per eccesso, quindi sempre tenendo l'esempio del 3 come punteggio standard, un personaggio che ha volontà 3 si ritroverà ad avere due punti recupero perché 3 diviso 2 fa 1,5, ma arrotondato per eccesso, come tutti gli arrotondamenti all'interno del gioco, si va ad avere due punti recupero. Che cosa servono? I punti ferita servono per determinare la salute del personaggio, quindi quando si va a subire dei danni, vanno a scalare. Se il personaggio arriva a 0 è steso. Se va a meno 1 è fondamentalmente morto, ma può resistere alla morte se possiede dei punti recupero, poiché il punto recupero consumato permette di stabilizzare la ferita in negativo mandandola a 0. Poi parleremo di combattimento in un altro video e quindi non vi sto a spiegare di più in merito, ma per il momento prendetela per quello che è. Il movimento è invece il numero di caselle che il vostro personaggio si può muovere all'interno del round e il movimento è sempre ortogonalmente, detto diversamente, verso l'alto, verso il basso, verso sinistra, verso destra. Non ci si può spostare in diagonale. I punti magia, per concludere, servono per lanciare gli incantesimi principalmente, ma possono essere utili anche da donare a un personaggio con dei rituali e il talento apposito per cogliere i punti magia anche degli alleati. Questo è un discorso un po' avanzato, quindi per il momento tenetelo buono per quello che è. Dopodiché, nella scheda abbiamo i talenti e ogni personaggio parte con due talenti, ma poi ne acquisirà degli altri nel corso delle sue avventure e anche qui approfondiremo poi. L'armatura, che ha una riduzione al danno. Lo scudo, e qui basta mettere una spunta se il personaggio ha lo scudo oppure no. Un massimo di tre armi che possono essere di qualunque tipo, ma non c'è la possibilità di portarne più di tre, quindi selezionate accuratamente o eventualmente ve lo dovrete lasciare indietro nel corso dell'esplorazione dei dungeon. Qua vanno segnati i punti esperienza che si ottengono, si parte con zero, poi se ne ottengono ogni volta che si completa un dungeon, ogni volta che si affronta con successo una sfida di un certo tipo, quindi quelle a fondo scala nella tabella di generazione dei mostri, mentre gli incontri nelle terre selvagge, qualunque essi siano, se superati senza scappare, permettono di crocettare una casella. Quando si hanno 5 caselle crocettate, si cancella tutto quanto e si ottiene un punto esperienza in più. Poi saprete e vedrete nel manuale che in base ai punti esperienza che otterrete, i personaggi saliranno d'esperienza e otterranno nuovi talenti. Ogni tot talenti ottengono anche dei punti caratteristiche in più, ma quello appunto lo vedremo più avanti. Per passare alla seconda pagina della scheda abbiamo l'equipaggiamento che ehm, anche qui è più una zona di nota in cui segnare tutto quello che troverete nel corso dell'avventura, dell soprattutto i tesori, le magie, se il personaggio possiede magie, così che può mettere il nome la descrizione e il costo in punti magia, i consumabili, e per consumabili si intendono principalmente le pozioni o ehm, gli elementi utili per la creazione di determinati incantesimi, ad esempio c'è la possibilità di creare eh, dei fetici, dei mostri che si generano da dei componenti lasciati dai precedenti mostri, per farvela un pochettino più diretta, diciamo che uccidete un, go un goblin, recuperate un braccio di quel goblin, lo mettete nei consumabili, perché poi con quel braccio potete creare un goblin che sarà al vostro servizio, se avete l'incantesimo adatto. Per concludere, dinarius, nei dinarius si segnano i propri averi in moneta contante. La moneta è appunto il dinarius e viene eh, speso in città principalmente o anche per corrompere i mostri in certi casi. Ma ora ho parlato anche troppo nel spiegarvi della scheda quindi andiamo a generare un personaggio. Il personaggio che creeremo oggi si chiamerà Hans, evitiamo in questo momento di mettere il nome del giocatore, distribuiamo i punti caratteristica. Ora sappiamo che ce ne sono 15 nella creazione del personaggio che vanno distribuiti. Io voglio creare un personaggio che sia eh, molto concentrato sugli attacchi a distanza e che possa fungere da avventuriero del gruppo. E, quindi Hans sarà votato all'agilità e punterà più alle armi a distanza che ad altro. Quindi per Hans cosa scelgo? Innanzitutto un'agilità massima e il punteggio massimo che si può mettere è 5, perché noi sappiamo che il minimo è 1, obbligatorio, il massimo è 5, quindi Hans ha bisogno di 5 in agilità perché deve essere performante il, al massimo possibile, almeno in quella. Poi, avere un po' di punti resistenza ovviamente non fa mai male, perché si sì, rischia di andare in corpo a corpo o comunque subire danni e gliene diamo 3, altrettanto farò in forza. A questo punto mi ritrovo con 11 punti già spesi e 4 punti da distribuire tra anima, intelligenza e volontà. Io al momento non so ancora come lo farò crescere, ans, ma sicuramente non avrà incantesimi, quindi non mi interessa né intelligenza né anima e i due punti li metto in volontà, pensando che in futuro proprio volontà potrebbe essere anzi un tipo di caratteristica da aumentare quando non avrò la possibilità. La distribuzione dei 15 punti ora mi eh, porta a eh, avere dei diversi punti ferita, punti magia e quant'altro. Quindi andiamo a vederli insieme. I punti ferita, come dicevo, sono il doppio della resistenza, quindi ho 3 di resistenza e ho 6 punti ferita. I punti magia sono il triplo dei punti caratteristica dell'intelligenza, quindi ho 1 e di conseguenza ne ho 3, che al momento non utilizzerò perché non avrò incantesimi. I punti recupero sono volontà diviso 2, quindi 2 diviso 2, è 1. Ma spero presto di arrivare a tre in volontà e avere due punti recupero. Per concludere, i punti movimento sono il doppio dei punti agilità quindi sono 10. Bene, abbiamo distribuito i punti di caratteristica e le, mh, i punteggi che sono connessi ad essi, ora andiamo a vedere i talenti. Il personaggio appena creato ha due talenti. Nel caso di Hans ho detto ho intenzione di creare un avventuriero. Quindi il primo talento sicuramente lo sceglierò per l'avventuriero. Ora sappiamo nel manuale che ci sono tre talenti base. Uno per l'avventuriero, uno per il combattente e uno per l'incantatore. L'avventuriero come talento base ha Fortunato, quindi mi segno Fortunato. Fortunato permette nell'arco di un dungeon, un'avventura, di scegliere il risultato di un dado anche se appena tirato. Quindi diciamo che sto cercando di disinnescare una trappola, faccio 6, la trappola mi esploderebbe in faccia e morirei, io decido con fortunato che quel risultato del dado invece mi dà 1, riesco e il problema non c'è. Il secondo talento io lo posso scegliere in una eh, determinata gamma di talenti distribuiti tra quelli dell'avventuriero che da creazione ne ha sei differenti, posso scegliere tra acuto osservatore, colpo furtivo, finezza, preciso, rapido in battaglia o scassinatore. Ora Hans sceglie scassinatore e vi spiego subito perché. Con Scassinatore il personaggio è addestrato a scassinare le serrature semplici e potrà tentare con una prova di agilità di aprire le porte chiuse ai forzieri senza rumore o danneggiarne il contenuto. È molto utile Scassinatore, è quasi indispensabile all'inizio perché evita di allertare i mostri sfondando le porte chiuse, quindi scassinando la porta si ha un grosso vantaggio per tutto il gruppo. Inoltre, quando si trovano dei forzieri con dentro un tesoro, se il forziere è chiuso e lo si sfonda con la forza, il contenuto andrà danneggiato, mentre grazie al Scassinatore che ha Hans, quel contenuto non viene danneggiato e si può sperare di venderlo a prezzo pieno una volta arrivati dai ricettatori in città. Ora che abbiamo distribuito tutti i punti interessanti, tutti quelli necessari, quindi i punti caratteristica e i talenti, andiamo a spendere i 100 dinarius per l'equipaggiamento. La prima cosa che mi interessa fare acquistare ad Hans è ovviamente un'armatura, quindi prenderò un'armatura media che mi dà una riduzione al danno di 2 e costa 40 denarius. Questa informazione la teniamo da parte, quindi su 140 sono spesi me ne avanzano 60. Ora sicuramente ho bisogno di un'arma. E, eh, essendo lui molto ferrato nelle armi a distanza, gli prenderò la miglior arma possibile. Che può prendere, che può utilizzare a distanza, nella fattispecie, è la balestra, la quale balestra ha delle caratteristiche perché fa danno 2. Ha una gittata di 10 e, come speciale, ha una riduzione al danno di meno 1 delle armature dell'avversario. Quindi, Hans potrà colpire degli avversari che sono a distanza massima di 10 caselle da lui, fargli 2 di danno e negare un punto di armatura se in loro possesso. Una balestra mi costa 20 dinarius, quindi ne avevo 60, ora sono arrivato a 40. Non mi fermo qui, mi interessa anche avere uno scudo, quindi metto la spunta semplicemente sullo scudo e acquisisco... Spendendo 10 di Dinarius, uno scudo che mi permette di parare gli attacchi a distanza. Quindi, Hans sicuramente in corpo a corpo tenderà a schivare perché ha un'agilità molto alta, però se lo attaccano a distanza utilizzerà il suo punteggio di 3 di resistenza, ma con la possibilità di parare grazie allo scudo. A sto punto ci avanzano 30 dinarius, io punterò a prendere un'arma da corpo a corpo, perché non si sa mai, e comunque ha una forza 3, quindi anche in corpo a corpo se la può cavare. L'arma in corpo a corpo scelta da Hans è una mazza. La mazza ha una forza minima richiesta per poterla utilizzare di 3, lui riesce a utilizzarla, quindi ottimo, e fa danno 3. Inoltre riduce di 1 l'armatura del potere nemico. A posto. Visto che la mazza mi costa altri 10 io mi ritrovo soltanto con 20 dinarius. Ho praticamente speso già quasi tutto ma non sono pago. Ho interesse anche a prendermi qualcosa di più in caso mi possa risultare necessario. Nello specifico prenderò una pozione di cura che in fase di creazione le pozioni sono tutte accessibili. Pozione di cura. Nel caso di bisogno la pozione di cura mi permette di recuperare 3 punti ferita, me lo segno, 3 pf e costa 20 dinarius. Quindi ora Hans si ritrova con 0 dinarius e ha speso tutti i dinarius iniziali per la creazione del personaggio. Questo è solo un esempio ovviamente, nel manuale ci sarà spiegato come creare tutti i vostri personaggi e sono tutti diversi per quanto ovviamente in fase di creazione non ci siano... Troppe varianti, ve ne renderete conto durante l'evolversi del personaggio che le varianti diventano veramente infinite. E quindi per oggi è tutto. Ci vediamo presto con un altro video riguardante Streba in Cacciatore di tesori.